Mi chiamo Massimo Unetti, ho 16 anni, vivo a sciolze e aspiro a lavorare nelle arti bianche. Sono al quarto anno dell'Istituto Beccari, ho scelto la specializzazione della monitoria per in futuro lavorare nei mulini. Oltre alle conoscenze teoriche che mi dà la scuola, mi piacerebbe fare molta più pratica nell'ambito della monitoria e sono una persona molto curiosa e intraprendente.